Allora, Nell'ambito delle cosiddette eccezioni del diritto d'autore, come vi ho detto se ne potrebbero vedere tantissime, però soffermandosi su quelle che interessano più sul piano della ricerca e insegnamento, allora eh, già abbiamo speso molte parole sull'articolo 70, ma abbiamo subito dopo eh, dei nuovi articoli figli della, da, della direttiva europea, come vi ho spiegato. Eh, diciamo aprile 2019 è stata approvata la direttiva, si lascia tempo agli Stati membri, solitamente un paio d'anni, per eh, recepire i principi della direttiva, noi ci siamo arrivati un po' in ritardo, se te che c'è stata anche la minaccia di, di, di, di procedura di infrazione, comunque finalmente a novembre, 8 novembre, il Consiglio dei Ministri approva il decreto 177 2021 con tutti i nuovi articoli che devono andare a inserirsi nel, nel, nel testo della legge sul diritto d'autore la nostra 6 trattata del 1941 eh, per appunto importare i principi della direttiva europea nel, nel corpus normativo italiano. Tra questi una delle novità diciamo ehm, in ottica utilizzatori di opere non tanto in ottica di titolare dei diritti è proprio quella relativa alle, eh, alla nuova eccezione sul text and data mining. Ok, quindi text and data mining, mining nel senso di estrazione, di estrarre valore da, eh, da testi, da dati. Ok, quindi dicevamo, scusate, stavo riprendendo la slide, questi nuovi articoli sono il 73 e il 74, approvati lo scorso novembre, eh, lo scorso 8 novembre. E eh, in, introducono queste nuove eccezioni di diritto d'autore, quindi nuovi spiragli all'interno dei quali gli utilizzatori di opere dell'ingegno possono muoversi. E vediamo quali, quali sono questi spiragli e come si, e come si, si applicano. L Articolo 70 terra, il primo dei due, dice che sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione. Per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in rete o banchi di dati cui esse hanno lec lecitamente accesso. Questa cosa interesserà molto a Elena Giglia, che ne parlerà che vi parlerà domani di altre cose, che però sono strettamente legate a questo, perché, insomma, fare ricerca scientifica comporta anche. Ehm, non solo produrre dati ma anche utilizzare dati fatti da altri ricercatori prima di noi, da altri autori prima di noi e in questo caso parliamo non tanto dell'utilizzare utilizzare i dati ma proprio di estrarre dati da ad esempio un testo, da un'opera eh, scientifica letteraria eh, e vedete di testo, di dati, da opere o da altri materiali contenuti in rete o banche dati cui esse hanno lecitamente accesso quindi se parliamo di una banca dati deve essere una banca dati a cui io ho lecitamente accesso quindi se già utilizziamo una banca dati che, eh, come dire, abbiamo craccato, di cui abbiamo una password eh, eh, il, il, il, diciamo, non riconosciuta, non, eh, non, non corretta, che ci è stata data da qualche sito no, eh, di, di, di, di, eh, di password per, per accedere a contenuti online legalmente, è chiaro che già siamo fuori dall'ambito di questa, di questa eccezione eh, al diritto d'autore. Se invece la, la banca dati è una banca dati a cui ho accesso legittimamente. allora posso fare queste cose qua, cioè riprodurre riproduzione riproduzioni da organismi di ricerca, quindi deve essere un organismo di ricerca o un istituto di tutela del patrimonio, dopo abbiamo la definizione, cioè ci spiega bene che cosa si intendono per questi due, eh, questi due concetti, però insomma mi sembrano abbastanza eh, autodefiniti, auto gli no? organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, ai fini dell'estrazione per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati. Ai fini della presente legge, per estrazione, ecco queste sono le due definizioni, cioè ci dice che cosa si intende per estrazione e ci dice che cosa si intende per istituti di, di tutela del patrimonio. Ai fini, nel comma 2, ai fini della presente legge, per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni dirette ad acquisire nuove conoscenze e a rilevare nuove tendenze. Questa è quindi la definizione. Legale, la definizione legislativa di text and data mining, estrazione di testo e di dati. Quindi vedete che riguarda i testi, ma anche suoni, anche immagini o dati. E il comma 3 ci definisce che cos'è un istituto di tutela del patrimonio culturale, ci dice che si intendono le biblioteche i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la, per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici. Anche qua ovviamente inizierete a valutare se un ente come il vostro rientra o meno nella definizione vado avanti nel commento della norma e poi facciamo le valutazioni tutte alla fine, il comma 4 ci dice che ai fini del presente articolo per organismi di ricerca, l'altra definizione che ci mancava, si intendono le università, comprese le relative biblioteche, quindi una biblioteca universitaria viene considerata organismo di ricerca e non tanto, ehm, e non tanto istituto di tutela del patrimonio, oppure istituti di ricerca o qualsiasi altra entità, quindi molto ampia definizione, lascia il campo aperto, ma che rispecchi queste due, che riporti queste due condizioni. A, la prima condizione che devono avere come obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgere attività didattiche che includono la ricerca scientifica. B, perseguono finalità di interesse pubblico, non hanno scopo di lucro oppure reinvestono gli utili nell'attività di ricerca scientifica anche in forma di partenariato pubblico privato senza possibilità di accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza dominante su tale organismo. Questo perché? perché a volte negli enti che vengono chiamati anche no profit, quello che volete, però eh, sono degli enti no profit che hanno comunque dietro un controllo chiaro da parte di un, di un ente... Di un ente carattere invece commerciale, no? di un'impresa commerciale vera e propria, quindi lì dobbiamo un attimo valutare. Però ecco, già abbiamo capito che nuova, eh, queste nuove norme aprono un po' di spiragli nuovi per chi fa l'attività di ricerca scientifica e di, di, e di promozione del patrimonio culturale. Aggiungere l'articolo, come vedete, sono articoli molto lunghi. Il comma 5, le copie di opere o di altri materiali realizzati in conformità al comma 1, sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per gli scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca per il tempo necessario al loro utilizzo. I titolari dei diritti, comma 6, sono autorizzati ad applicare misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere e gli altri materiali, comunque non eccedenti quanto necessario allo scopo. Ok? Le misure di cui il Comma 5 e 6 sono definite sulla base di accordi tra l'Associazione Editoriale dei Diritti, gli istituti di tutela del Patrimonio e Organismi di Ricerca, sono nulle perché queste sono norme un po' tecniche, un po' insomma, forse anche un po' noiose in, un, in una situazione, in un corso come quello di oggi, però questo è utile invece il comma 8, sono nulle le disposizioni contrattuali in contrasto con il presente articolo. Cioè se ci sono contratti che aggiungono dei vincoli che eh, contraddicono queste, queste, questi principi vengono considerate nulle, okay? per evitare che diciamo, in situazioni in cui c'è una parte che ha un potere contrattuale molto forte quindi può imporre delle norme ulteriori e più, e più, più vincolanti, più stringenti, allora stabilire che le, le disposizioni contrattuali sono nulle a priori garantisce che queste libertà, libera, utili, questo caso di libero utilizzo, eccezione al diritto d'autore, rimanga concreto, reale, non venga vincolato, non venga ristretto attraverso vincoli contrattuali. Occhio per che però <ride> c'è subito il, il, il, diciamo un, un, un punto dolente in nuovo, questa nuova eccezione sul text in data mining, che è questa parte che ho, che ho segnato in rosso, Nell'articolo successivo, articolo 74 del nuovo, nuovo testo legge sul diritto d'autore fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 Ter, quindi quello che abbiamo letto prima, questi otto commi abbastanza lunghi, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni effettuate, effettuate da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche dati di cui, a cui si ha legittimamente accesso ai fini delle stazioni di testo e di dati. Però <ride> le stazioni di testo e dati... È consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore dei diritti connessi nonché dei titolari delle banche dati cioè purtroppo ehm, tutte queste belle cose che abbiamo detto possono essere disinnescate semplicemente con un atto di riserva da parte del titolare dei diritti cioè colui che vi fornisce la banca dati può indicare nella licenza nei termini d'uso che eh, non vuole che vengano il, il, il, il, esercitate le libertà, le eccezioni dell'articolo 70 ter, quindi sostanzialmente viene tutto disinnescato Quindi bisogna vedere di volta in volta se il titolare dei diritti ha espresso questa riserva no? a, a, a, a, non, a, a non far scattare diciamo, le libertà dell'articolo 70 ter. è un po' quello che succede, eh, faccio un parallelismo quando leggete gli articoli su un giornale di, di, di, di informazione, su un quotidiano, che in fondo agli articoli trovate riproduzione riservata. Perché lo mettono? Perché, eh, perché nell'articolo eh, nell 65 e seguenti, quelli che non abbiamo letto insieme perché non riuscivamo a commentarli tutti, c'è la, la possibilità di riprodurre gli articoli di giornale liberamente ad alcune condizioni, salvo che i titolari di diritti si riservino di, di, di escludere questa possibilità e quindi mettendo questa dicitura eh, riproduzione riservata disinneschi eh, l'eccezione di libero utilizzo che c'è nell'articolo 65 seguenti ahimè eh, comma 2 ci dice che infine le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario a fine dell'estrazione di testo e di dati Vabbè, abbiamo comunque commentato anche questi, articoli, questi nuovi articoli Vedremo, cioè sono troppo nuovi per capire qual è il loro impatto e, capire anche, e per capire anche quanti dei titolari dei diritti dei fornitori di banche dati si riserveranno o meno l'opzione no, che abbiamo letto nel comma 1 dell'articolo 74.